Non so voi, ma io non ci capisco più nulla. Tra Facebook, giornali, computer e televisore, ognuno dice tutto il contrario di tutto. Tutta colpa dei cinesi. No, è tedesco l'untore. Uè, forse è lombardo, eh. Figa, forse è amico del tedesco. Avranno mangiato zuppa di pipistrelli e topi. Il Covid è una semplice influenza. <ride> Colpisce soltanto anziani con patologie. Cambio, muore chiunque. I bambini sono immuni dal contagio. Ha ricoverato un bambino di pochi mesi servono tamponi per tutti non servono i tamponi i tamponi non ci sono colpa dei cinesi che li hanno usati tutti il contagio avviene soltanto per via aerea, non vi preoccupate, non si attacca agli oggetti sugli oggetti resiste anche 24 ore sterilizzate tutto, il cane e anche la nonna la mascherina protegge solo le FPP2, FPP3 le altre non servono non ci sono più mascherine. I cinesi ora producono mascherine. Ma sì, vanno bene tutte, anche quelle fatte con gli assorbenti. Chi necessita di attività fisica corra pure, ma almeno a un metro di distanza. Ci vogliono almeno 4 metri di distanza per essere sicuri. Non si corre più. E in tutta questa confusione il mio pensiero e dei buffoni di corte è rivolto a tutte le persone che purtroppo in silenzio e in solitudine se ne sono andate. A tutte le persone che stanno male, a tutte le persone che sono rinchiuse in casa sperando che questa clausura forzata possa veramente fermare il contagio di questo virus allucinante. Ci siamo chiesti se l'ironizzare, lo scherzare eh, potesse essere un momento così triste, difficile o boh, esagerato. Ma riteniamo che, eh, d'altronde, quello che ci contraddistingue da tanto tempo, regalare un sorriso alle persone non possa che in questi momenti essere utile. Eh, quindi a breve condivideremo un video che abbiamo creato apposta per regalare un sorriso alle persone. Speriamo che vi piaccia e se vi piace condividetelo. Grazie.